Dicano, si mette l'ago in camicia, si... allora, se non la brucia. Beh, lo puoi schiacciare e poi lo faccio. Mm, sì. Io faccio così. Eh. Vai, come io avevo già messo la pentola d'acqua, sta bollendo e metto il sale grosso dentro. Perché è importante mettere il sale quando bolle l'acqua. Sì poi si abbassa e si metterà poi le nostre troppe prepariamo la padella per fare il sugo metto l'olio d'oliva un po' a questo punto metto l'aglio dentro aspetta un po' che no. diventa un pochino Sperata. poi denetta e si mette anche il grosso lana: si taglia con le mani e si butta dentro l'olio dove c'è l'aglio Così, con la mano, così, perché questa menta ha un profumo buonissimo e quando tu cominci a sentire il profumo, a questo punto tu butti anche le zucchine dentro, sta prendendo Ecco le zucchine ricordiamole le abbiamo già salate prima mentre le zucchine le zucchine è già stata condita prima sicché ora si mette qui dentro con la menta che si aspetta un pochino questo qui l'ho imparato dalla mia figliola la debora che me ha messo su facebook e mi ha taggato e si mette l'esla qui dentro Ce l'avevamo sempre chiesto a cosa serviva il buco. Ma io non ho mai capito questo buco a cosa serviva. Ma che sono rimasta proprio la bocca aperta quando l'ho saputo. E allora da allora io quando finisco lo metto qui. Sono passati 4 minuti. Torniamo qui per levare le zucchine. Mm. Buon profumo. Eh. Ora si leva e si conserva È sempre l'aglio per il petto di pollo e la stessa padella. Venuto così, e le zucchine. Per il petto di pollo aggiungiamo un pochino c'è del burro così, perché, no? Per dare un sapore diverso, perché qui c'è tutti i sapori insieme. Metto un po' di pollo. Anche questo ricordiamo, Anche questo è stato a marinare. Marinato. Lo ricordiamo, ci abbiamo messo la salvia, il limone, l'olio, la paprika. si fa passare che ecco. profumo fa queste... per il pollo marinate prima è buono Lo metto un pochino sì perché la carne è più alta il fuoco meglio è Intanto prepariamo lo zafferano e metteremo fuori. Prepara tutto il zafferano. non è io giro questo, l'apri, apri, lo prepari e devo mischiare per bene, per il sapore, per i profumi. Lo zafferano si mette alla fine, ma è veramente poco, come sapete è la droga che costa di più al mondo, la spezia che costa di più al mondo, però come vedete, questo poco zafferano fa grandi cose. Allora, e siamo tornati per vedere come vanno qui e fate del pollo, mi sa che buonissimo anche qui allora. sono bastati 3 minuti 3 o 4 minuti sì. allora dobbiamo aggiungere il zafferano troppo o ora? ora ecco, guardate che effetto fa lo zafferano quando si, si mette un attimo si mischia e si mischia guardate immediatamente da quel rosso che venga... cambia il colore Che diventa proprio bellissimo colore del caperano ecco guarda qui wow che bontà vai ecco bel pronto ora lo devo rimuovere devo mettere questo qui dentro ora metto lo specchio alza un po' il fuoco, deve dorare, deve diventare quel poco grasso che c'è nello speck, leggermente dorato. Prima di aggiungerci i piselli e la menta, quella la nostra menta, che l'abbiamo comprato prima di i Piselli e la menta. Allora aggiungo il gel e metto anche un pochino di lentica e anche qui lasciamo cuocere per 4-5 minuti. A metà cottura di questo, possiamo aggiungere anche la pasta. Beh. Qui dentro il piselli e il prospetto, metto un pochino del curcuma. Faccio così. E invece un po' per vedere come è venuta il colore. E fra un po' metto la pasta dentro l'acqua perché l'acqua sta già bolendo la pasta ci vuole 5 minuti e noi ci siamo quasi ecco lo mettiamo insieme alle altre cose così ora sto buttando la pasta e qui aspettiamo 5 minuti per questa pasta poi dipende dal tipo di pasta e nel frattempo buttiamo sì, i gamberetti sì, ci vuole veramente poco veramente 5. pochissimo gamberetti. E i gamberetti Opa. diamo una spittata di occa spittata poca Ecco, basta la rosca. Basta veramente poca Non riesce ad ubriacare i gamberetti eh. Ci si aggiunge il curry Un pochino di curry qui dentro Poco? Ecco, pochissimo Ecco la panna. Alla fine si mette la panna dentro. Dentro quest'ultima padella condiremo la nostra pasta. Allora, dobbiamo scolare la pasta senza dimenticare di lasciare un po' d'acqua di cottura, ma comunque c'è anche panna dentro, però se mai non bastasse la panna mettete anche l'acqua di cottura dentro. Ora si aggiungi eh, la pasta dentro lo, eh, la panna e abbiamo lasciato anche lo zafferano. Eh, eh, come le come Kerry, Kerry, i gamberetti, curry gamberetti scusate. Questa è un'operazione importante perché gli amidi della pasta si mischiano ai grassi, si fa una bella emulsione ed è importante come fate lasciarla un attimo finire di cuocere insieme ai grassi, ecco, Eh, scusatemi perché all'inizio del mio programma, sicché sì devo ancora abituarmi a fare le cose, a chiacchierare bene, a poi, di quello che ho fatto oggi. Il regista non è poi così bravo. A parlare. Ne a parlare, il regista <ride> non è bravo neanche a riprendere, in questo caso. <ride> ecco qui e, e ora. Ma io direi che non serve tanto l'acqua da cottura perché c'è già abbastanza panna. la panna. Diciamo un altro po' e poi si mette. Un, un minuto. Qui dentro ecco tutto qui dentro e si condisce qui con gli ingredienti che abbiamo preparato prima io ora ho buttato le zucchine ecco butto anche i seri e lo speck ora butto il petto del pollo fatto con zafferano e altre spezie che abbiamo già fatto vedere ecco e la nostra pasta è pronta ora dobbiamo assaggiare chiamo Luca per assaggiare e mi dirà come è venuto Ora siamo arrivati all'impiantamento. Io lo metto qui. Beh, normalmente si vuole la cupetta per misurare per bene, per fare le porzioni giuste, ma io lo faccio così, va bene lo stesso. E quando mangiate che avanza la pasta, la mettete in frigo rimanere in frigo due o tre giorni al massimo non di più e poi se volete mangiare la pasta la fate uscire un pochino prima lo potete scaldare ma meglio mangiarlo tiepido che troppo caldo perché d'estate si mangia anche freddo che potete anche fare come volete ma meglio mangiare un po Vale. ecco Basta. allora chiamiamo Luca per venire a assaggiare e mi dirà lui come è venuto bellissima, coloratissima È Molto buono. Buon appetito e grazie e sempre buon appetito con Prezi. Bri.